che ci consente di arrivare al Red con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare, per essere tranquilli. Nella realtà, una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile, procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario immediatamente dopo l'aggiudicazione, il decreto di trasferimento, consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile. Nel caso l'asta andasse deserta e quindi non ci fossero partecipanti all'esperimento che si tiene presso i delegati alla vendita, il delegato alla vendita dopo aver sentito la parte creditoria e di concerto con il giudice dell'esecuzione, comporterà al prezzo base, all'offerta minima, un abbattimento del 20 o 25%. Questo abbattimento sarà indicato quindi come nuovo prezzo base nell'asta che successivamente si terrà. Mediamente, tenuto conto degli obblighi pubblicitari, questo nuovo esperimento d'asta dovrebbe essere fissato con una cadenza trimestrale.